un punto di domanda eh, nel Vangelo di Matteo in riferimento al discorso su, pneumatico sulla bestemmia contro lo Spirito Santo e provo a dare una, un piccolo contributo anche se insomma <ride> non è che me la senta particolarmente perché mi, mi sembra che la, la, la, insomma, la questione sia abbastanza complessa ecco dal punto di vista teologico però io sto sul greco e quindi proviamo a vedere il testo greco che possibilità di riflessione ci offre, come dicevo con il prof l'altro giorno. Allora, il Vangelo di Marco, come abbiamo detto, è abbastanza chiaro. Cioè, eh, lo rileggiamo, siamo al capitolo 3, eh, al versetto 29, nello specifico, e eh, ve lo leggo in italiano e chi eh, avrà bestemmi bestemmierà contro lo Spirito Santo non avrà perdono eh, in eterno mi fermo qua e, quindi qua abbiamo e precisamente dove noi sentiamo la traduzione con, contro lo Spirito Santo in greco abbiamo in effetti eis che è una particella che si traduce verso ma anche contro Top neuma, tu, top neuma, to agion, to agion, E che sono in, ovviamente in accusativo perché es, regge l'accusativo, cioè contro lo Spirito Santo. Ok, quindi è molto chiaro, Marco, che la blasfemia è quella rivolta allo Spirito Santo. In Matteo. E abbiamo qualche cosa che può, se non altro, farci fermare un attimo al capitolo 12, al versetto 31 ve la leggo prima in italiano e poi vediamo in greco perché anche la traduzione in italiano qua ha qualche sfumatura diciamo di imprecisione, a mio modo di vedere allora perciò io vi dico qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata e mi fermo un attimo qua poi dopo vediamo anche il versetto 32 che cosa dice allora stando a quello che c'è scritto qua nel versetto 31 ehm, abbiamo proprio è riferito a blasfemia, ed è tu Pneumatos, blasfemia, uc affetese tai. Allora dice, ma la bestemmia dello spirito, dello spirito, non sarà perdonata. Allora, dello spirito, come dicevo con il prof, non c'è dello spirito santo, non abbiamo aghiu dopo, non abbiamo l'aggettivo posto al genitivo concordato con pneumatos, okay? E non abbiamo nemmeno una preposizione che eh, ci indichi l'avversità, la quindi non abbiamo eis, non abbiamo una preposizione che ci faccia pensare a contro lo Spirito Santo, qua c'è un genitivo semplice. Testamento, eh, nel Nuovo Testamento è vero che eh, il genitivo semplice Talvolta viene anche tradotto come complemento di luogo, quindi nello spirito in questo caso. Però, volendo rimanere proprio sul semplice, qua abbiamo solo la bestemmia dello spirito. Allora, quali scenari si aprono? I scenari che si aprono, almeno così, a un lettore che non abbia grandi conoscenze, lo spirito può eh, indicare... Quelle creature di natura spirituale, come possono essere gli angeli e i demoni, che Dio ha creato. Quali sono le, le creature di puro spirito che possono macchiarsi di un peccato così eh, tremendo e irreparabile? Evidentemente sono le creature spirituali che hanno rifiutato il Signore. E quindi, come diceva appunto il prof B, mi pare quasi un'antesignana risposta alla eresia di origine eh, che parlava appunto di apocatastasi. Qua eh, viene chiaramente detto che quel tipo di peccato assolutamente non può eh, ricevere perdono, non ha rimedio, oltre al fatto appunto che le creature di puro spirito eh, non hanno la possibilità che hanno invece gli uomini di essere e perdonati e redenti quindi stando a questo primo pezzo diciamo a questo versetto parrebbe così okay, chiaramente questo è, è un pensiero che eh, lasciamo qui ecco, io dico quello che il testo greco ci può dire e poi sapete che teologicamente ci pensa il prof a, a dare le giuste risposte e i giusti riferimenti per non pensare che appunto Matteo sia contro Marco, basta andare al versetto 32 dove lo stesso Matteo dice eh, a chiunque. Se qualcuno, eh, dunque, la mia traduzione è così: a chiunque parlerà male del figlio dell'uomo sarà perdonato, ma la bestemmia contro lo spirito non gli sarà perdonata né in questo secolo né in quel futuro. Questa è una traduzione. Io ve ne propongo un'altra stando, diciamo, un pochino più fedele al testo, che a me piace sempre di più. E dice, eh, chiunque, è an ape e qua abbiamo la particella EAN, che può essere anche AN, infatti dopo usa AN, che introduce una condizionale, no? Quindi noi traduciamo con il SE. E poi c'è EIPE che anche qua, ricordiamoci tutti i discorsi sull'auristo che abbiamo fatto, è in congiuntivo auristo, quindi è in una condizione quasi extratemporale, mh, proiettata eh, diciamo mh, nel leone eterno, nel leone del padre. Quindi se qualcuno, logon, tu uiu, tu tu antropon, cioè eh, se qualcuno... Dica, nel caso qualcuno dica una parola, katá ed ecco qui, contro il figlio dell'uomo, ok? Quindi non abbiamo solo eis, ma abbiamo anche katá come preposizione per indicare la contrarietà. Quindi, se qualcuno dice una parola contro il figlio dell'uomo, gli sarà perdonato, sarà perdonato a questo os dan cioè mh, tuttavia ma e, e comunque oppure e invece e, se qualcuno di nuovo eipe dicesse dica qualora qualcuno dica parli Katà tu pneumatos tu agiu esatto qua abbiamo la conferma che matteo è allineato con marco quindi allora qualcuno parlasse contro lo Spirito Santo, in questo caso, non, eh, non sarà perdonato lui né in questo eone né in quello prossimo. Entomellonti significa appunto quello che sta per venire, quello che verrà tra poco. Quindi, per riassumere, Matteo in 12.31 pare lasciare aperta la riflessione anche ad altri scenari eh, diciamo di blasfemia mh, contro lo Spirito Santo, ma non soltanto riferiti al, all'uomo, alla, alla genia degli uomini. Ma ribadisce il concetto che ci propone anche Marco, sinteticamente, che è la, il, il fulcro del discorso è che la blasfemia contro lo Spirito Santo, non può ricevere perdono, né in questo dono, né in quello prossimo successivo. Spero di essere stata chiara, se qualcosa non è, appunto, non è chiaro, sapete che insomma, siamo in una comunità ancora abbastanza ridotta di numero, potete domandare senza problemi. Intanto buona giornata, ci vediamo presto, ciao!